Premio Meeting del Mare 2020, un grande successo a Milano, si replica questa sera a Sanremo con l'organizzatore e l'ideatore Gino Foglio. Buonasera Gino. Buonasera a tutti i radioscoltatori, più che un premio questo è un gran galà che facciamo da 17 anni qui a Sanremo, ormai è un evento storico, tutto, tutti lo aspettano e noi siamo pronti anche per questa bellissima serata. Gino ma ci spieghi com'è nata questa idea di creare questo gran galà? Beh Il Gran Galassi, siamo stati i primi effettivamente, tantissimi anni fa, circa vent'anni fa eravamo giunti qui nella città dei fiori per vedere il festival e abbiamo visto che effettivamente era difficilissimo partecipare dentro l'Ariston, cioè entrare dentro l'Ariston, allora mi sono inventato una festa, allora era dall'Hotel Londra e è andata bene, da quella festa continua il successo dei 17 anni. Anche perché tu mi raccontavi, tanti anni fa, oltre il festival, oltre la kermesse, poi non, non c'era nulla, non c'era nessun evento e quindi tu hai preso quell'idea, quella voglia delle persone di vivere le serate sarremese non solo dedicate al festival, l'hai fatta tua con questa grande, gran galà. Sì effettivamente è stato così, hai già detto anche tu tutto e poi... Sono preparato eh, Bravo E poi si sono aggregati gli altri, adesso ci sono tantissimi gli eventi Sono contentissimo perché vuol dire veramente che il fiore è sbocciato Ma il primo è sempre stato il premio meeting del mare 2020 Io ti auguro una bellissima serata Stasera abbiamo una madrina d'eccezione come anche lì a Milano la bellissima Anna Falchi E tantissimi ospiti, ci vuoi preannunciare qualcuno? No facciamo ai radiotelespettori e ai telespettatori, i telespettatori, i telespettatori di, di assistere alla nostra diretta. Va bene, grazie Gino, buona serata. Grazie a te.